Grazie alla dottoressa, allora buonasera a tutti, si eh, aperto il, la seduta del Consiglio Comunale, eh, volevo eh, presentare, eh, presentare, il nuovo segretario comunale, fare un ringraziamento alla dottoressa De Vini che è stato eh, il nostro segretario comunale fino a 20 giorni fa e presentare la Marina Inkes, la nuova eh, nuovo segretario comunale del Comune di Ciao Un benvenuto, un ringraziamento alla dottoressa che è venuta venire sul nostro territorio e un augurio di un buon lavoro. Grazie. allora andiamo al primo punto dell'ordine si sì, se volete se ci sono mozioni, interrogazioni fate richiesta allora un attimo solo che eh, nominiamo gli scrutatori, eh, Gliotti Quartuccio e Ludovici allora, nominati scrutatori, eh, Giorgio, Quartuccio e Ludovici. consigliere Ludovici vuole la parola. Il consigliere Ludovici ne ha fa fatto Buonasera a tutti i cittadini e consiglieri al sindaco e al Presidente del Consiglio. Volevo fare l'interrogazione inerente ai marciapiedi di Tor San Lorenzo. Nella realizzazione di nuovi marciapiedi di San Lorenzo, nello specifico il viale di Marino, viale San Lorenzo, si evince che i lavori non hanno rispettato le norme in tema di barriere architettoniche, accessibilità, fruibilità e sicurezza. Marciapiedi viale Tor San Lorenzo, innanzitutto le rampe di accesso hanno una pendenza superiore al 15%, Mentre quella prevista è l'8%. Nell'attuale stazione di Marcevilli, spunture di ferro alla carpenteria utilizzati per mantenere la tensione di cattadistra, sono sprovvisti del cappello che copre i ferri di plastica, è un cappello in gomma apposito, <coughs> come previsto dalla legge della sicurezza sul lavoro, mettendo a rischio sia il personale addetto ai lavori che i passanti. Marcevilli in Viale Marino. La larghezza del marcelle è pari a 90 cm, mentre quella consentita per legge è 1,20 m. Infatti l'attuale condizione non permette il passaggio delle due carrozzine, né tantomeno il passaggio di un pedone e una carrozzina. Inoltre inviare in la pubblica amministrazione di effettuare il collaudo dell'opera, essendo essa per opere ragioni aperta alla fluidità. Vogliamo segnalare che l'opera e i materiali utilizzati lascia molto a desiderare, Pertanto invitiamo i tecnici collaboratori, collaudatori, a tenersi al capitolo dell'appalto. Grazie. Grazie al consigliere Ludovici. Qualche altro consigliere? Consigliere Montesi, nella facoltà. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Eh, solamente se posso rispondere un attimo al consigliere Ludovici. Posso? Consigliere Duvici, lei non fa parte della commissione, dei lavori pubblici mi dispiace, anche perché non c'è a volte la vostra presenza in commissione. La commissione mercoledì 15 giorni fa, già ha provveduto a vedere questi piccoli, anzi pericolosi problemi che lei dice, ci eravamo accorti, quindi già il direttore dei lavori si è visto proprio ieri, ha iniziato a smontare tutte quelle che hanno i paretti perché non avevano il posto cappellotti è un problema che abbiamo posto al eh, responsabile della sicurezza e per quanto riguarda gli abbattimenti per le barriere eh, architettoniche 7-8% come dice lei, la salita è in corso anche questo eh, ulteriore sopra eh, poi per quanto riguarda ulteriori comunicazioni tutti i collaudi abbiamo mandato una lettera all'ufficio, all'interno dei RUP del direttore dei lavori e del dirigente in cui l'assessore fa riferimento che ogni eh, qualsiasi volta si effettua un collaudo sia ufficializzato. Grazie. Grazie al consigliere Montesi, qualche altro consigliere vuole intervenire? Il consigliere Fasco nella facoltà. Buonasera a tutti, eh, Presidente io volevo precisare che nella convocazione di oggi eh, manca il punto all'ordine del giorno, mozione ed interpellanze? non l'ha inserito? no, che lei diciamo, lo fa va bene che è assente il, il punto è un'imprecisione un per rispetto del, della minoranza che comunque va eh, compilata la convocazione segretaria con il punto specifico mozione interrogazione ed interpellanze quindi se gentilmente la prossima volta la segretaria emette insomma questo... Queste... E un'altra un cosa, che appunto glielo dico adesso, poi se serve faremo un intervento dopo, in questo punto, mozione, interrogazione e interpellanze, se già l'avevamo detto nel, nel Consiglio Comunale scorso e quelli precedenti, che devono essere discusse le mozioni, perché se lei la mette all'ultimo punto dell'ordine del giorno, è un mancato rispetto per l'opposizione, che deve aspettare 10 punti, 12 punti o rischiare addirittura che la mozione non viene discussa quindi se, partendo da una data odierna, eh, se ci sono mozioni, interrogazioni e interpellanze le discutiamo adesso, grazie allora, Grazie consigliere Franco, eh, per precisazione non sono pervenute alla presidenza nessuna mozione, interrogazione interpellanza, e interpellanza e perciò per il regolamento del Consiglio Comunale non prevede che va messo il punto all'ordine del giorno per questa richiesta. Comunque, nell'apertura del Consiglio Comunale, ogni consigliere in apertura o in chiusura del Consiglio può fare la mozione se per questo sì. Consigliere Abbate ne ha facoltà. Parlo no. a Buonasera Presidente, Sindaco, colleghi consiglieri e cittadini. Io intanto credo che i punti interrogazione e emozioni, come diceva il collega Franco, siano di rispetto alla minoranza e quindi non credo che debbano stare in, un, in nessun regolamento. Io non credo che la democrazia debba essere scritta nei regolamenti, questo è proprio per rispetto delle minoranze che non hanno i numeri per farsi valere poi in un canzone. Detto questo c'è una... una mozione che è quella delle riffe dell'acqua che noi abbiamo chiesto già più volte e ancora una volta non è stata portata in Consiglio Comunale. quindi se su questa ci desse una spiegazione noi le saremmo detto questo l'interrogazione del consigliere Rudovici è no, giusta, giustissima perché è sotto gli occhi di tutti i cittadini come stanno andando i lavori. noi abbiamo fatto una commissione lavori pubblici, io ho partecipato l'altro ieri e quello che è emerso da quella commissione credo che sia di poco scandaloso ci sono state e ci sono perizie di varianti in tutti i lavori in esse pensie varianti sono aumento di costo. E quello che più è scandaloso è che in particolari lavori io ho messo su Facebook alcune foto e questo lo dico a voi così io so che non potete arrivare a tutto, però controllate perché qui ci sono ditte e probabilmente si fanno pagare lavori che non effettuano noi rischiamo di pagare circa 70.000 euro per il, il dilattamento del, dell'asfalto e non esisteva perché hanno fatto una, una strada sulla, sulla sabbia e addirittura non hanno previsto neanche il fondo, è carino vederla, la foto io l'ho fornita già agli uffici e a, il Presidente ne, ne ha vista copia, quindi... Credo che sia importante coinvolgere tutti i settori e fare una lettera di avviso a questo punto, facendo risparmiare le casse comunali su quelle perizie di varianti che sono quantomeno non dovute alle ditte. Grazie. Allora, sì, eh, grazie al consigliere Abbate. Eh, No, per presentazione, la mozione è stata comunicata alla, alla Commissione Consigliare Competente, perciò la, la, la parola al Presidente della Commissione Ambiente, Luca Fanco. Sì, grazie Presidente. Allora, eh, comunico al, al Consigliere Abbati, comunque all'opposizione, che il Presidente del Consiglio regolarmente e puntualmente mi ha mandato la nota della vostra mozione, che è stata che è stata deliberata all'unanimità del Consiglio Comunale, ovvero della tariffazione dell'idrica dell che i cittadini avevano un risparmio sul, sul, appunto, sulle quote dell'acqua. Io, altrettanto, altrettanto puntualmente, addirittura lo stesso giorno della Commissione, ho inviato la nota, la richiesta con il, eh, con il verbale appunto, del, della Commissione Ambiente la quale, eh, eh, la quale è nota e indirizzata all'assessore Nicola Petricca e al dirigente dell'architetto Rocca dell'ufficio ambiente la quale appunto chiedevo con urgenza di preparare la proposta di delibera per essere appunto sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale e quindi essere de deliberata quindi eh, tutta la premura del Presidente del Consiglio a inviarmi gli atti e io nello stesso giorno a chiedere e inviare il, il verbale è stata di fatto non presa in considerazione dall'assessore Nico Petricca e dall'architetto Rocca i quali ci dovranno rispondere perché ancora ad oggi non hanno preparato la proposta di deliberazione appunto che oggi poteva essere votata e i cittadini avevano comunque già uno sconto sulla tariffazione. Grazie. Grazie al consigliere Franco, il consigliere Montesi ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sempre per rispondere al consigliere collega Pate. Grazie delle mi piace quando faccia le persone, Se si risposta gentilmente, grazie. Grazie dell'informazione che hai dato per quanto riguarda la Commissione. perché... Questo è il frutto delle commissioni che sono tre commissioni che si eh, diciamo, posano solamente sul controllo dei lavori in corso ed effettuati. Prima di effettuare collaudi e pagamenti stiamo controllando non facendo indagini o quant'altro, controllando se i lavori sono stati fatti, se sono stati fatti a regola tardi e se sono stati fatti anche in quelle vie indicate perché abbiamo trovato anche situazioni un po' non trasparenti. Quindi, ci deve anche diciamo eh, ci deve dare atto che il controllo non è che è stato richiesto ma adesso sta auto, eh, autocontrollando a chi ha scritto al prefetto il prefetto non ha comunicazioni con me grazie consigliere eh, abbate no tanto per chiarire non, non ho scritto al prefetto ma eravamo in campagna elettorale in quel momento di distesa di asfalto non ricordo, di... non ero con lei Sì, lo so, eravate impegnati in altre tante faccende oh. Nella, nelle distese nelle distese, delle, in certo di, nelle distese di asfalto che venivano effettuate in quei giorni, io mi sono preoccupato di andare a verificare alcuni lavori e l'ho comunicato al direttore di lavoro immediatamente, lei ne ha dei testimoni l'altro giorno, quando io ho detto che intanto ha usato tutta la maleducazione di questo mondo perché quando un consiglio comunale è rappresentante dei cittadini. Cerca di capire come funziona. Io non l'ho trovato un giorno sul cantiere. Ho lasciato il mio numero di telefono perché al suo era sempre irraggiungibile. Non ha avuto neanche l'educazione, non la consapevolezza. Tanto per capire per quale motivo i lavori andavano effettuati. Ho, ho allertato il RUP, che è il responsabile del procedimento. Fino a quello, beh, me lo dovevo baricare avanti la macchina dell'asfalto ma io ho cercato, di, ho cercato di fare campagna elettorale grazie al consigliere Albate se ci sono altri interventi a facoltà vorrei riprendere il ragionamento che abbiamo sospeso all'ultimo consiglio comunale noi dell'opposizione siamo usciti e siamo rimasti col punto di Poi Questa sera ci siamo tutti seduti, e abbiamo trovato qui un volantino, no, che ci è il comitato, il quale che fa richiesta. In questo mese noi dell'opposizione abbiamo fatto la spola per cercare di trovare il più atti possibile nel Consiglio Comunale perché dicevamo che per approvare quella confezione c'erano... C'era già eh, la, la, diciamo così, la sentenza definitiva del tribunale che, ci... che condannava il comune a pagare i famosi 630 mila euro che diventava di fatto il comune proprietario del terreno, cosa che qui veniva negata. No? Poi siamo arrivati a altre delibere, abbiamo trovato una delibera di, di revoca del